Che cos'è il design secondo noi? Il design rappresenta un punto focale all'interno della nostra coscienza e ci permette di creare un oggetto che ci rappresenti al meglio e in maniera probabilmente non convenzionale. Un design d'autore ha anche matrici, artistiche, culturali, ecologiche e futuristiche, il design attuale nel settore navale sta subendo, dal nostro punto di vista, una flessione ideologica in quanto rappresentato dal lusso puro. Eh, si vuole vedere un oggetto sempre più bello, perdendo di vista l'evoluzione tecnica dell'oggetto stesso, che in questo caso è rappresentato da una barca. Si è persa di vista l'armonia con gli spazi, la natura, il tempo e i colori, i quattro elementi che identificano al meglio un ottimo design. La nostra opera di design vede la creazione di un qualcosa di originale e unico nel suo genere, estremamente sofisticato dal punto di vista tecnico. Le imbarcazioni che proponiamo e progettiamo sono interamente realizzate in materiale di titanio grado 2, commercialmente puro e che rappresenta il miglior rapporto saldabilità, resistenza e deformabilità. Il titanio sviluppa una pellicola naturale nella parte dello scafo che viene immersa nell'acqua grazie alla quale si protegge e si autopulisce dai microrganismi infatti il processo fotocatalitico strettamente correlato alla superidrofilicità del titanio vanno a creare il primo eco-design a tessuto metallico vivo questo è un particolare tipo di design che offre armonia estetica negli occhi di chi guarda le nostre imbarcazioni completamente spellate, da rivestimento, colore e messe in acqua così, nude e crude. Abbiamo progettato negli occhi di chi guarda l'imbarcazione del futuro. Il titanio, dal canto suo, può essere lucidato, satinato, texturizzato e lavorato come ogni metallo. Ed ecco che le nostre imbarcazioni assumono un ulteriore canone eh, di design che è dato dalla personalizzazione estrema dell'oggetto. Questo materiale rende più pulite linee e curvature estetiche, in quanto non ha spessori, colori aggiunti sullo scafo e le sovrastrutture. Abbiamo osservato il canone di bellezza che ha un suo karma estetico, dato dall'eternità di questo materiale, che proietta e vive le emozioni tra passato, presente e futuro. Il titanio? Ha ah, un coefficiente di rifrazione solare secondo solo a quello del diamante, riflette perfettamente i raggi gamma del sole e riesce a mantenere un aspetto freddo di fronte ad alte temperature. È un materiale intelligente, e dotato di un'ottima memoria di forma, rispetto ad altri metalli offre il miglior rapporto dato da peso tenacia ed eccellente resistenza alla corrosione e immunità alle correnti galvaniche. Tornando indietro eh, al punto da dove siamo partiti, quando ci viene chiesto che cos'è il design? Per fare una, una sintesi possiamo rispondere a questa domanda in modo molto semplice. È l'insieme di forme e tecnologia sommate all'emozione che l'oggetto creato riesce a scaturire nelle persone. Da parte nostra, per fare tutto questo, serve oltre alla giusta conoscenza e cultura, una buona dose di passione, che ci spinge sempre a guardare avanti e fare un passo verso il futuro.